Quello che faccio di solito è quello di farle grosse, quando le faccio non le faccio piccoline. No, noi abbiamo costruito questa stanza che è qui alle nostre spalle e quest'anno abbiamo battuto il nostro record, abbiamo montato questa stanza in due giorni e mezzo, dal suolo nudo della fiera abbiamo costruito le pareti, soffitto, pavimento e poi ovviamente abbiamo montato dentro il nostro Acoustic Interior Design. A questo interior design che è stato preparato ancora un anno fa eh, ed era lì che aspettava di essere installato nella nostra sede e finalmente siamo riusciti a, a fargli vedere la luce quindi è stato divertente ritornare finalmente a vivere eh, lo stress prefiera nel momento in cui devi montare, tarare e, e mettere in ordine la stanza per creare quell'esperienza che poi i nostri eh, visitatori riescono ad avere quando entrando nella stanza e chiudendo la porta dimenticano il rumore della fiera ed entrano in una, in una dimensione diversa che è quella dove si va veramente a godere dell'intrattenimento ad un livello molto alto. La stanza è in grado di gestire bene tutte le frequenze in maniera molto eh, ampia e quindi ha un sistema di gestione broadband che è quello che ci contraddistingue ma soprattutto è una stanza che permette di vivere anche un momento di relax senza necessariamente voler usufruire di, di contenuti. Stai bene anche lì a leggerci un libro. La parte di design è sicuramente una parte che è importante perché è quella che permette di avere il look and feel della stanza, quindi quando entri nella stanza hai quella sensazione. Poi la parte acustica è quella cosa che non si vede ma che ti fa sentire bene, per cui quando entri nella stanza non è come... In molte delle stanze che ci sono in giro che entri e sembra di avere tutto un tratto il raffreddore, cioè ti si chiudono le orecchie, si tappa il naso, cioè ti senti un po' ovattato, no? sembra quasi un'esperienza anecoica. Semia. Esatto, esatto. Qui quando entri hai ancora quel livello di riverberazione, quindi di eco, diciamolo semplice, nella stanza che ti fa sentire bene, cioè ti dà quell'aspetto quella, quell di freschezza che, che le nostre stanze hanno come proprio un, un, un tratto distintivo. Con tutti gli anni che abbiamo passato in fiere a presentare i nostri prodotti eccetera, io sono certo che molti di quelli che ci stanno vedendo adesso sono stati eh, magari in una fiera dove hanno visto delle nostre cose, ma magari non lo sapevano perché erano la stanza di BAV, la stanza di Wisdom, la stanza di... ma in realtà quelle stanze erano delle stanze di officina acustica, che a quel tempo si chiamava H.T.E., abbiamo cambiato il nome proprio eh, un mesetto fa, quindi... Le nostre stanze sono sempre servite per tirar fuori il meglio dai prodotti che ci andavano installati, perché nessuno ricorda una cosa importantissima, il primo componente con cui abbiamo a che fare nel nostro sistema è la stanza e se la stanza è quella, quella è, non puoi cambiarla, di conseguenza o ci giochi con la stanza come facciamo noi e gli facciamo fare quello che vogliamo noi quindi mettiamo il suono in grado di rispondere come vogliamo all'interno della stanza usando il nostro sistema, la nostra filosofia di trattamento acustico oppure puoi comprare le cose più belle del mondo ma suoneranno come suoneranno, punto comunque nella stanza abbiamo oltre al Sony e al alla... Abbiamo anche pre decoder Trinnov, e finali Trinnov e, e anche il finale il a, 16, a 16 canali, canali sì. e poi abbiamo i diffusori di Waterfall, sì, la serie Pro eh, che fa gli LCR sul fronte, i loro 4 sub negli angoli e poi abbiamo una serie delle piccole Elora tutta attorno che creano una buona ambienza e, ed è bella spaziosa la stanza ma... L'installazione assieme appunto a come la stanza è costruita a livello acustico, a livello di finiture proprio, a livello di interior, dà l'impressione di essere molto più ampia di quella che in realtà è, perché in realtà questa è una 7x5 misura esterne, quindi all'interno siamo sui 460 per 6 metri e qualcosa circa, quindi non è una stanza grandissima. Però, con schermo, fono trasparente da 4 metri e 30 di base. 4 e 30 di base, sì, una cosa esagerata. Vabbè, però copre il prettore praticamente... è, esatto, è potente esatto, abbastanza per coprire. Diciamo che copre praticamente quasi l'intera porzione Vabbè. del e, e io me la vado a risentire per l'ennesima volta. Grazie. <ride> prego. prego.